Ciao, sono Marco e questa mattina sono uscito veramente molto molto presto proprio per sfruttare la frescura della notte, ma veramente fa già molto caldo, sono a spasso col fedele amico a quattro zampe che mi precede e questa mattina volevo parlare con te di un concetto, un'idea come al solito, qualcosa di formativo. Non so se hai mai usato o hai sentito usare l'espressione un domani ci rideremo sopra, eh un'espressione simpatica che di solito viene usata nei confronti di esperienze dure che vanno a segnarci molto, che magari al momento ci fanno molto soffrire. Allora la mia domanda è se sai già che domani ci riderai sopra, perché aspettare del tempo? Ridiamoci subito, d'altro canto, se sai già che un giorno l'avrai maturata questa esperienza fino al punto da diventare simpatica, da ricordare? allora perché aspettare un domani facciamolo subito e via perché perdere tanto tempo intanto come vedi il sole è sorto perché non c'era poco fa ora perché ho girato l'angolo e il monte nasconde molto il sorgere del sole comunque ecco è il primo raggio di sole che vedo questa mattina ma torniamo al concetto Trovo inutile aspettare tanto tempo sapendo che un domani ci rideremo sopra, io preferisco farlo subito e non perdere tanto tempo per approfittare del beneficio di una risata lasciando tempo invece allo, allo struggimento, non so se si dica così ma lo diciamo lo stesso. No? È meglio passare più tempo ridendo piuttosto che arrovellarsi nel dolore. Volevo condividere con te questo pensiero questa mattina, questa pillola formativa e spero di esserci riuscito nel migliore dei modi, facendo di godere con me l'alba e anche un bel panorama. Io continuo la passeggiata insieme a King, il fedele amico a quattro zampe, scusandomi del fiatone, ma sono in salita. E quindi che cosa vuoi? Non neanche più vent'anni, quindi non mi resta che salutarti con un abbraccio, ciao